voglio solo quelle alghe wakame dammi solo le mie alghe wakame poche storie rega basta cazzate voglio solo quelle alghe wakame dammi solo le mie alghe, alghe wakame. wakame poche storie rega basta cazzate voglio alghe wakame solo alghe wakame dove sono le mie alghe wakame Alga prendo wakame. solo quelle alghe wakame, wakame. insaziabile io soffro la fame Voglio anche wakame, solo anche wakame Io non so perché, perché, non riesco a trovare me Un motivo per, per per, per lasciare perdere Lo so, ero confuso, ci ho voluto un po' Adesso come Dash più bianco non si può Io te lo dico col cuore, come Harry, oggi sono il king Per me niente tonic, solo gin Vuoi la cura per la vita scrivi in eh Siamo la generazione 0 MS Con la mia base, sulla mia band, sono set sete Son sore fare, ma non sono qui per niente Eh no, vieni qua a una nuova terapia Ah, sei profumato, special preso no BSD Ma ti prende dentro e ti sale Mi sento animale, vitale Vedo da per tutto il Dammi solo le mie one, poche storie e basta passa cazzate Dammi solo le mie alghe wakame Poche storie rega basta cazzate Voglio alghe wakame Solo alghe wakame Wakame Aghe wakame Voglio alghe wakame Voglio solo Dove sono le mie agewagame, wakame Prendo solo quelle agewagame, wakame Insaziabile io soffro la fame Voglio alghe wakame Solo alghe wakame, alghe wakame Infilo al locale, sento alghe wakame E quando sto male, prendo alghe wakame Un tuffo nel mare, quante alghe wakame Al tuo funerale, niente fiori, voglio solo quelle Algue Ehi, hey. hey, hey, hey. trent'sette.